Zombie Apocalypse Ciao ragazzi, come state? Spero bene, allora nuovo video, Puliamo un piatti insieme. A dopo, ciao! Eccomi qui, dunque Io intanto bella pulita la mia cucina, ho lavato i piatti e, e io adesso mi concentro da questo video, ci vediamo nel prossimo video che non so quando sarà, ma sarà un video in cui faccio le unghiette che ne ho bisogno. E nel frattempo, io vi saluto e vi ringrazio per aver visto tutto il video. Se siete arrivati fino alla fine, mettete, che ne so, l'icona di un detersivo l'icona di un cuoricino mi capite che ci tenete a me più o meno se no pazienza e noi ci si vede al prossimo video un bacio e eh, mettete un bel like di supporto e eh, un commentino nella sezione commenti sempre eh, con educazione e carbo e ovviamente iscrivetevi se vi fa piacere ci mancherebbe altro e attivate la campanellina la campanellina, e, e, che ne so, mh, seguitemi su Instagram come youtuber Merania, trattino, sotto e, su TikTok come Melania Beauty e Make Up e su Facebook come Melania Beauty Home o qualcosa no. Vi scrivo tutto lì nell'info box. Se mi ricordo, ciao. Un bacio, a presto.